responsabile del centro ascolto donna, e il centro ascolto donna è, una, è una, un centro antiviolenza accreditato al 1522 che opera da, sul territorio una, salernitano da circa 17 anni. Il convegno che oggi presentiamo insieme ad altre associazioni, Mandem, Diritti e Legalità, a voce alta Salerno e la Camera per i Minori di Salerno, ha il senso di eh, mettere intorno ad un tavolo le istituzioni e gli operatori che continuamente si devono scontrare con le criticità che eh, affrontano con le donne che denunciano le violenze e speriamo che alla termine, dopo una giornata di lavori e di illustri relatori, tante risposte possano essere oggetto di, cioè tante domande possano essere oggetto anche di risposte. Grazie alle associazioni questa mattina in provincia trattiamo il tema della violenza sulle donne ma soprattutto su come aiutare e accompagnare le donne dal momento dopo la denuncia. Un momento importante perché vede la partecipazione di tanti attori, soprattutto di una rete di istituzioni che hanno il compito e il dovere di dover accompagnare le donne. Dobbiamo creare sempre nuove condizioni affinché le donne vengano messe in sicurezza.